Grazie Presidente, allora, con questo emendamento siamo al, proprio al deliberato della delibera che eh, così come si presenta ha un solo punto mentre con questo emendamento si propone di aggiungere un secondo punto che eh, tenga in considerazione che riporti l'esonero importantissimo dal pagamento del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico. Quindi, e noi eh, con questo emendamento esplicitiamo quanto previsto anche dal, dalla normativa nazionale e quindi di eh, estendere questo esonero fino al 30 giugno 2021 e chiediamo appunto che venga esplicitato già in questa proposta di delibera. Grazie Presidente.